Bentrovati dall'ipodromo del Mediterraneo di Siracusa, giovedì 15 aprile dedicato al trotto con l'inizio della riunione alle ore 13.45. Peraltro, con il premio Enna che ha per dotazione l'interesse maggiore della giornata. Si va sul miglio per una condizionata, impegnati i cavalli di tre anni. Ci guardiamo direttamente il campo partenti, aperto dal numero uno di Carabella che deve rifarsi dall'ultimo pacca prestazione, poi per il resto nel curriculum ha scritto tre vittorie, Tarentola che viene da Taranto peraltro vittoriosa, ancora Cannibal FI, reduce da vittoria sui 2200 metri dalle belle prestazioni, è stato un attimo sconfitto, sono arrivati secondi e terzi in un ultimo confronto da Chris Daza eh, che è piuttosto regolare, quindi Sirano Rab, ancora che deve dimostrare sembra l'outsider di questa competizione, Clio che è comunque è sempre positiva in questi contesti eh, ci aiuta anche eh, la sintesi effettuata dal nostro segretario corse Francesco Sirchia che impone come favorita il numero 4 di Chris Daza che dovrebbe andare in testa, alternativa il numero 1 di Carabella e il 3 di Cannibal, Cannibal FI quindi il 6 di Clio, attenzione dice alla novità di Cenerentola andiamo dalla seconda corsa e ci aiuterà poi il driver allenatore Lorenzo La Rosa per il premio Leonforte 2022 200 metri diventano selettivi, la distanza da affrontare, indigeni europei di 4 anni per una condizionata riservata a professionisti, sono 8 soggetti al via e qui eh, puntiamo il dito subito su Borislav Mabel in grande spolvero da alcuni mesi, ormai eh, forse teme più la distanza 2.200 di metri che non gli avversari. Il numero 1 di Boris Leone incline all'errore, poco ha fatto Boutique ultimamente, attenzione a Brunilde invece che ha un ottimo periodo, eh, ancora niente per eh, Box, Baby Blue è un soggetto di mezzi, sfiora podi, se non sbaglia potrebbe essere un'alternativa per una piazza. Quindi Bloomberg B che ha pagato parte di questa compagnia aveva iniziato meglio, sta finendo un po' peggio e poi l'alternativa vera è il numero 8 di Belfagor FI, reduce da due vittorie. Vedremo come si comporterà e abbiamo chiesto proprio a Lorenzo Larosa di dirci come eh, affronterà la corsa. Francesco Sirchia in questa eh, competizione vede il favorito tecnico, il numero 3, l'unico che possa inserirlo è l'8, poi Brunilde perché è veloce e il 6 come sorpresa. Sentiamo Lorenzo Larosa. E allora Il calo sta bene, la corsa è leggermente impegnativa, io credo che qui il cavallo da battere sia il numero 3, Boris Mabel. Poi metterei il mio, che sarebbe, credo, un bel match. E poi proverei col numero 6, Baby Blue. Sono 2200 metri, qualcuno potrebbe trovarsi meglio. Ma sai, Borislav è un cavallo che sulla lunga si esprime meglio. Il mio, sia nel miglio che sul doppio chilometro, non ha, non ha problemi, si trova alla stessa maniera quindi poi ti ripeto c'è Baby Blue che è una cavalla che potrebbe contare poi poi poi poi insomma per una piazza ci potrebbe essere Boutique ci potrebbe, potrebbe inserirsi Brunilde è una corsa aperta però io credo che i cavalli siano sia il mio che Borislav Mabel come, come match Premio Barra Franca, 1600 metri da affrontare, una corsa affollata, 15 soggetti che partiranno dietro l'autostarter, una categoria G che dovrà affrontare il miglio con il numero 1 di Zenif Rock, una novità così come novità che è anche un sogno grand, poi abbiamo il numero 2 di Audacest che rientra ma ha fatto poco eh, qui a Siracusa, Zigo Yank SM, Benino all'ultimo va citato quindi Argocam che ha mezzi ma raccoglie poco, ultima sul doppio da cancellare poi bene per Zaira Truppo, Zelig Rab non concretizza eh, da eh, metà eh, di eh, febbraio, quindi Ardea Wise che potrebbe sicuramente far meglio in questo contesto, rientra anche a Ryan GV, vedremo sempre migliora rispetto alle ultime performance effettuate a gennaio Royal Viking, benché alterno va citato, rientra anche Zoleal SM, ma aveva fatto poco, quindi UC Play che può far bene e qui con questi numeri da ora in poi abbiamo le alternative più valide per il premio Barra Franca e quindi Werner Lux positivo Whitton Ferme, rientrato un brillantissimo Matteo ma in progresso Yunis che ha fatto bene in penultimo confronto e anche Qui sentiamo Lorenzo La Rosa Ucci Ucci Play. Sì, lui è un cavallo fantastico, un cavallo che purtroppo è sempre sfortunato con i numeri, prende sempre numeri alti, però è un cavallo che va. Di conseguenza a me, a me piace molto in questa corsa qui. Proverei a mettere lui come base con uh, Witton Firm se riesce ad andare liscio. E il numero Allora, come numeri noi facciamo 12 Ucci Ucci Play. 14 Ferm, 15 e Unions. Tutta seconda fila, dalla prima fila nessuno? Sì, poi sono corse. C'è un cavallo che potrebbe andare forte ed è il numero 5 Argo Cam, che vedo che sta cominciando a correre bene, quindi potrebbe starci. Premio Nicosia sul Miglio con gli allievi in sulchi, una condizionata da 1600 metri da affrontare in 10, numero 1 di Bayonne al Falloso, quindi il numero 2 di Bellocam che ha una buona linea con Bulux Very Nice, piuttosto regolare Bellocam atteso, non dispiaciuto all'ultimo il numero 3 dello schieramento. Poi il numero 4 di Belinda La che sa vincere se non sbaglia qui a Siracusa, poco ha fatto ma può partire bene eh, Blue di Mary Bar, quindi eh, Bounty B eh, discreto con il suo esordio, eh, Bulux Very Nice resta una delle valide alternativa, non si è ripetuto nell'ultimo confronto dopo questo secondo posto dietro a Bellocam ma è atteso, quindi Bluegrass Front che eh, si attende da metà febbraio, Vince poi invece non si ripete. Una rottura prolungata. È un sesto posto. Quindi ci sta eh, Bolan Run sentiamo ancora Lorenzo Larosa impegnato con Bayonne. Ma purtroppo è un cavallo falloso perché è grandissimo, eh, per caratteristiche tecniche, non, non, non si adatta bene alla pista. Un cavallo che va forte, però purtroppo c'è la rottura facile per motivi proprio meccanici. Io non lo non disdegnerei, nel senso, se riesce ad andare liscio, è tra i cavalli da battere in questa corsa qui, perché ha tanti mezzi. Scegliamo allora il binomio allievi-cavallo, che ti piace? Sì, sì, alla fine sì. Io proverei a mettere nella terna il mio con Bello Cam, il numero 2 e poi Blue di Mary Bar, che è una galla che parte forte, quindi potrebbe starci e sempre inserirei il numero 7 blu blu looks uh, very nice Affrontiamo la seconda triste, il premio Piazza Armerina, una categoria che viene ad essere schierata con 13 soggetti al via. Le categorie sono E ed F. Eh, parte il numero uno di thriller, esordio a Siracusa, poi Amor dell'Olmo. Eh, non si è ripetuto dopo la vittoria, che ha ottenuto sui 1600 metri, non si è ripetuto sui 2002. Adesso ritorna sul miglio. Chissà se migliorerà. Rientra Vittoria Caf. Qui il punto di riferimento sembra poi il numero 4 di Sacro Jet che sbaglia all'ultima, ma poi ha veramente tanta regolarità in carriera. una piazza alla portata di Vajanzac, alterno ma c'è Alzacaban Fonte, poi eh, se non sbaglia anche Zonk di Girifalco che ha anche il numero 7 di eh, diciamo penalità 8 di Tatu, manca le ultime tre competizioni, soggetto che ha tante potenzialità non ripete la vittoria nelle ultime due Saiano Lod sui 2000 200 metri è fatto strabbene. Zoom LC la forma c'è, Sar: non raccoglie per quanto vale, Antartide, Clemar è una novità che eh, manca dal dicembre 2020. Quindi chiude il numero 13 di Zorai da Fonte che ha fatto pochino, ha preso un quarto posto, potrebbe comunque lottare per una piazza. Dice Francesco Sir che il nostro segretario corsa è una corsa questa premio Piazza Armerina alquanto aperta, la base è il numero 4 di Sacro Jet, il 7 è Zonk di Giri Falco se ha svolgimento favorevole, quindi l'8 di Tatù il 10 di Zoom LC, la sorpresa è il numero 5 di Vai Anzac, Ma sentiamo anche Lorenzo Lara. Ma come affrontarla? È una corsa apertissima, una corsa che parecchi cavalli possono starci. A me salta all'occhio il numero 4 Sacrogetti, un cavallo che parte forte e credo che se vada avanti potrebbe essere il cavallo da battere. Poi proverei con il numero 6 Azkanvan Font, il numero 7 Zonk di Girifalco. Seconda fila nessuno? La seconda fila. Non sta correndo male l'11 a Tasfighter Sun e il numero 13 Zaraide Font insomma, per una giocata più ampia. Si chiude sui 2200 metri col premio a gira, la sesta competizione scatterà alle 16.15 con una condizionata e cavalli di 5 e 6 anni in pista. Il numero 1 di Aledef che ha fatto pochino, Maluccio all'esordio, Argo Jet, poco anche per Ape Apesan, Zodekar Verinice, rientrato con un discreto quinto posto, adesso potrebbe essere atteso con qualche progresso. Non brillano il 5 al 6 dello schieramento, una novità viene da Napoli e particolarmente chiacchierato il numero 7 di Zuritos RL, Falloso Ion Rub Discreta Atina e da qui iniziamo a citare i nomi che potrebbero andare per le piazze, quindi eh, Rompeway Alterno, Anytime B invece piace per forma Alteir, Aldobar, Aldobar Reduce da Vittoria, Cavalli Caratteriali, Artemesia Sgarra che è eh, anche se calante va citata, di mezzi xenofonte, ma la Siracusa Alma Pan e Arabesque B eh, non raccoglie eh, sempre, eh, praticamente alterna nella sua eh, performance. Sentiamo Lorenzo La Rosa impegnata con Chance perché è sul sulchi del numero 9 Atina. Sì, è una cavalla generosissima, si adatta a diversi schemi, Capisco che siamo in 16 e qui correre in tanti diventa un problema. Se riesci a trovare uno schema tutto sommato favorevole è una cavalla che può contare perché va forte anche lei. Quindi la metterei nella terna mm -hmm. assieme a... Mm, andiamo a cercare un po'. Allora c'è un cavallo che non conosco che è il numero 7, Zuritos RL, quindi non, non, non, non l'ho seguito. Novità chiacchierata che viene da Napoli e quindi allora magari proviamo ad inserire la novità come base con la mia e Zeno Fonte il numero 14 e poi per una giocata più ampia proverei a mettere Arabesque B vi ricordo dunque il trotto all'Ippodromo di Siracusa, giovedì 15 aprile, all'inizio 13.45, le sei corse in programma apriranno subito con la corsa di maggiore interesse per Montepremi, il premio Enna, 6.600 euro da dividere per cavalli di tre anni, e la seconda trisse nazionale legata al premio Piazza Armerina. Arrivederci.